Buongiorno a tutti, in questo video vi mostro come utilizzare la nuova estensione L'AVAR di Scape. Questa estensione è stata proposta da Patrice Nadam e permette di creare un'interazione tra Learning Apps e Genialy. Per visualizzare la presentazione in lingua originale vi basterà cliccare su questo pulsante. Questo tutorial è la traduzione italiana dell'originale. Vediamo di che cosa si tratta ho inserito una Learning Apps all'interno del mio Genialy, completo il mio cruciverba. La var permette di inserire feedback interagendo con Learning Apps. Significa che nel momento in cui vado a convalidare la mia Learning Apps in Genialy, sulla mia pagina posso far apparire o scomparire degli elementi. In questo caso scomparirà questo elemento, e ne apparirà un altro che mi permetterà di procedere all'interno del Genialy. Vediamo. Ed ecco che appare la mia lampadina e la freccia con cui posso procedere. Anche in questo caso, clicco sul pulsante e appare il mio feedback. Vediamo ora come creare insieme un Genialy utilizzando questa estensione. Prima di tutto clicchiamo sul pulsante riutilizzami, questa presentazione si aprirà in automatico all'interno del vostro account Genialy. All'interno di questo Genialy troverete la pagina introduttiva, una pagina che ho nominato Learning Apps 1, una pagina nominata Learning Apps 2, una pagina che ho nominato variabile Kiki perché questo è il nome. Che ho dato alla variabile legata alla mia prima Learning Apps e una pagina chiamata variabile perché è questo è il nome che ho dato alla variabile collegata alla Learning Apps 2. Nella pagina Immagini Funzioni troverete nello specifico una spiegazione relativa ad ogni funzione presente nella pagina di creazione. Ho inserito anche un tutorial in formato presentazione per supportarvi meglio durante la creazione. Abbiamo infine la pagina di creazione che è quella che ci interessa per la creazione del nostro Genialy. Per utilizzare questa estensione avremo bisogno in particolare di due pagine. Vado quindi ad aprire un Genialy vuoto per provare ad utilizzare l'estensione insieme a voi. Ho creato questo Genialy, questa sarà la mia pagina introduttiva. Oltre a questa vado a inserire una pagina. In cui inserirò la Learning Apps e un'altra pagina che mi servirà per inserire la mia variabile. A questo punto posso procedere in due modi. Posso tornare nella presentazione Tutorial e selezionare gli eventuali elementi che mi servono e successivamente incollarli all'interno del mio Genali. Oppure posso cliccare su Add Page, Mie creazioni, e scegliere la presentazione che ho appena importato nel mio geniali scelgo quindi la present tutorial scendo clicco su pagina di creazione e aggiungo Questa estensione è un pochino complessa da spiegare ed è necessario seguire i vari passaggi con ordine ma una volta capita la logica vedrete che sarà davvero molto molto semplice e molto utile da utilizzare all'interno di geniali nella pagina di creazione come vedete abbiamo tre box differenti in questo box sono presenti queste due funzioni che andranno raggruppate con gli elementi feedback che appariranno scompariranno una volta completato la learning apps oltre a questo abbiamo anche questa funzione gialla che permette di rendere visibili in automatico questi box da questa parte troviamo invece un box che permette di recuperare il codice iframe di una pagina specifica generi. Oltre a questo abbiamo due box differenti. Dovrò scegliere quale dei due andrà bene per il mio generi. Questo permette di salvare i feedback per una sessione con lo stesso browser e dispositivo. Questo invece salva i feedback anche per sessioni successive. Questo box nero permette invece di reinizializzare la variabile. Successivamente vi mostrerò che cosa significa. Procediamo quindi con ordine. Andiamo ad organizzare il nostro generi inserendo tutti i vari elementi, lo sfondo e quello che preferiamo. Posso ora procedere con l'inserimento delle funzioni che mi serviranno. Partiamo dal box arancione. Copio questo elemento e questa funzione. Come vi ho detto prima, potete scegliere quella che preferite. Seleziono entrambi gli elementi, clicco su CTRL-C, vado nella pagina variabile e clicco su CTRL-V. Ecco qui i miei due elementi copiati. Posso inserire il nome che preferisco alla mia variabile. In questo caso la chiamerò Kiki. Prima di andare a copiare questo codice che ci servirà perché sarà proprio questo che noi andremo ad inserire nel feedback all'interno del sito learning apps devo pubblicare il mio generi in questo caso io l'ho già fatto quindi ricordatevi di pubblicare il generi vado in preview copio questo codice Ora posso andare sul sito Learning Apps. Su Learning Apps posso creare una mia app oppure scegliere fra quelle disponibili. Clicco su Modifica App. Vado nella zona Feedback e inserisco, in collo il codice che ho appena copiato, che è relativo a quella pagina specifica Geniali e che richiamerà i feedback sulla pagina della learning apps salvo la mia app e di nuovo avrò bisogno di un codice questa volta si tratta del codice della learning apps lo copio torno nel mio geniali e ora mi posiziono sulla pagina learning apps clicco su insert incollo il codice iframe in altri e inserisco ecco qui la mia learning apps ora mi occuperò dei feedback torno nella pagina di creazione seleziono la var on che permette di far apparire un feedback una volta completato il cruciverba e la var off che permette di far scomparire un elemento e mi ricordo anche della funzione gialla che permette di rendere invisibili questi due box Vado nella pagina learning apps incollo sistemo i miei elementi vi faccio notare ora che nella pagina variabile abbiamo inserito il nome kicking per fare in modo che il feedback della learning apps venga visualizzato dovrò inserire lo stesso nome quindi vado a modificare anche qui non è necessario Modificare se utilizzate una sola Learning Apps. Se invece all'interno del vostro genere utilizzate più Learning Apps, ogni Learning Apps dovrà avere una variabile con un nome specifico a cui essere associata. Questi elementi ON OFF sono duplicabili. Andiamo a scegliere ora che cosa inserire come feedback. Ho scelto gli elementi feedback quindi ho inserito delle GIF. È un elemento interattivo ma potevo inserire anche del testo o una qualsiasi altra immagine o risorsa raggruppo quindi questo elemento con il box lavar off in questo modo questo scomparirà una volta completato il cruciverba faccio la stessa cosa anche con questo raggruppo anche questo la freccia e la lampadina appariranno quando avrò completato il il cruciverba collego questa freccia alla prima pagina nella pagina di creazione come vedete vi ho indicato che è possibile inserire questi box sia nella pagina learning apps che in altre pagine infatti vi mostro ora che cosa intendo Posso inserire questi feedback anche in altre pagine, in questo caso andiamo a inserirlo nella pagina introduttiva. Copio la lampadina che appare solamente quando ho completato il cruciverba e la incollo nella mia pagina introduttiva. Oltre a questo devo ricordarmi della funzione gialla che permette di rendere trasparente e far funzionare la mia variabile. Possiamo visualizzare un'anteprima. La mia lampadina non è presente perché non ho ancora completato il mio cruciverba. Sono presenti invece la bambina e il mio fantasmino. Completo il cruciverba. Clicco sul pulsante di convalida delle mie risposte ed ecco che appare la mia lampadina e la mia freccia. Se io ora clicco su questo pulsante e torno sulla prima pagina, come vedete ecco qui la mia lampadina. Se esco dalla preview e torno a vedere la mia anteprima, la mia lampadina è ancora qui perché quando ho scelto la mia variabile ho scelto quella che permette la memorizzazione per una sessione. Se io ora chiudo il mio Geniali e lo riapro, andando in preview la lampadina non sarà più presente nella pagina introduttiva se voglio all'interno dello stesso geniali che questo non accada devo utilizzare il box nero che permette la reinizializzazione cioè permette di far ricominciare da zero le mie variabili quindi in questo caso operiamo in questo modo aggiungiamo ad esempio una pagina colliamo qui il box con la variabile e ovviamente la nominiamo allo stesso modo in questo modo il box nero comunicherà con le altre variabili a cui ho dato lo stesso nome inserisco qui la possibilità di tornare nella prima pagina oltre a questo mi ricordo di inserire anche la funzione gialla Colleghiamo questa volta la freccia alla pagina 3, che nomino reinizializzazione, vado in preview, torno all'introduzione, come vedete la lampadina non è più presente. Copio anche questo elemento sulla pagina della Learning Apps per mostrarvi che cosa succede. Visualizziamo un'anteprima partendo da questa pagina. In questo modo le mie variabili ripartiranno da zero, infatti non è presente la mia lampadina. Bene, esce il mio feedback, ora se torno alla prima pagina vedrò la mia lampadina. Torno alla Learning Apps e il feedback è ancora presente. Proseguo avanti, ora tornando nella pagina introduttiva la lampadina non è più presente perché grazie a quella pagina la mia variabile è ripartita da zero. Questo box è comunque opzionale, potete semplicemente creare un Genialy con solamente la pagina della Learning Apps e la pagina contenente la variabile. Questa estensione è effettivamente un pochino complessa ed è necessario seguire ogni passaggio con ordine il mio consiglio è quello di preparare sempre il nostro geniali e andare poi successivamente ad inserire le varie estensioni spero che questo tutorial vi sia piaciuto se volete approfondire e ampliare tutte le vostre conoscenze su geniali vi consiglio di partecipare ai nostri corsi in collaborazione con WeTartle. Troverete questa pagina all'interno della presentazione dove potrete collegarvi direttamente agli spazi dedicati ai nostri corsi. Il corso di Maria giochi e percorsi per la didattica dedicato alla gamification in Genialy e il mio corso dedicato invece alla creazione e progettazione di un escape con Genialy. Vi aspettiamo, a presto, ciao!